Ok, per favore, ditemi che non sto impazzendo. Cioè, eh, cioè il mio pavimento... Ma, guarda, ma che cavolo ha il mio pavimento? Perché è così? Butterò questo tappo lì dentro. Ma è sparito! No, no, no, no, no questa cosa... E, e come faccio ad uscire io ora? L cioè, la porta è lì, com come faccio ad uscire? Oh, ma cosa sta succedendo? Oh, ok, io non... No, no, io mi sto spaventando. N non vorrei che da qua sotto uscisse qualcosa. Ma che cos'è? Ma che sta succedendo ma non è normale non ho mai visto una cosa del genere il mio pavimento che lievi ma che cavolo è sapevo che sarebbe centrato Ronnie rodney con tutto questo gli ho scritto gli ho chiesto ma è, è tuo tu lo zampino cioè nel senso è stato lui a farlo e lui ha scritto la magia ora funziona se supererai queste prove il tuo pavimento tornerà come prima quindi questo vuol dire che lui sapeva che il mio pavimento è diventato acqua che letteralmente è ancora lì che è tutta acqua come faccio, e lui il bello che mi ha detto, io gli ho detto, ti prego lasciami stare, e lui ha scritto, tu mi hai sfidato, non ti libererai di me così facilmente, clicca qui Cioè io praticamente adesso devo assecondare questo pazzo e sperare di fare tutto bene Perché sennò il mio pavimento io non posso uscire dalla mia stanza perché sennò il mio... Cioè dovrò uscire dalla finestra letteralmente, non ho capito... Cioè cosa Mi devo buttare fuori per uscire di casa? Non ho capito Ma poi perché acqua? Ma poi quel tappo è sprofondato sotto, l'abbiamo visto tutti Ok, allora, clicco qua Start Oh mio Dio, ma che cavolo di gioco è questo? Uh, ok, voi vedete molto di più di me Io non vedo già niente Allora, devo cercare di, di sopravvivere e... In questo po- Cos'è che c'è scritto qua sopra? Help me, aiutami Aspetta, ma chi è che chiede aiuto, scusami? Eh, io devo guardare da voi perché Se no, non vedo praticamente niente Dove devo andare? Cosa devo fare? Ma che Posso spaventoso, strano, sinistro e non destro. Perché i posti destri sono quelli più belli. Invece questo è molto sinistro. Ah, con Shift però posso correre più velocemente. Tranquilli, allora devo. Mi sa che devo arrivare in un certo punto. E probabilmente se vinco il gioco. Uh, avrò completato una sorta di livello che mi ha proposto Ronnie. E se non lo completo, il mio pavimento probabilmente mi farà sprofondare, non lo so, negli inferi. Quindi vorrei evitare tutto ciò. Anche perché non vorrei portarvi. Cioè, nel senso. Così faccio il vlog dagli inferi? Ehi, hey, ciao ragazzi, come state? Io sono qua che sto... Cioè, sarebbe veramente una brutta cosa. Sto vedendo una cosa là. Ok, mi sa che è una macchina. Eh, ok, perfetto. Pensavo che quello fosse tipo una creatura brutta. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Need fuel. Ok, praticamente mi serve carburante. Eh, però grazie, carburante, carburante. Cosa me ne faccio io? Cioè, cosa... Dove lo prendo io il carburante, signorino? Raga, io sono qui da tipo 10 minuti e non sta succedendo niente, quindi... Chiedo a Ronnie che cosa... Cioè, perché veramente non sto capendo. Oh, raga, non succede niente, cioè nel senso... Non è colpa mia, cioè è stato lui che mi ha dato sta cosa, non... Cioè non si può fare niente, non posso schiacciare niente, cioè secondo me l'unica cosa... Non si può nemmeno saltare per farvi capire, quindi cioè, non c'è proprio modo. Quindi secondo me l'unico modo... Cioè l'unica cosa che c'è da fare in questo momento è effettivamente chiederlo... Ronny, anche se non vorrei perché poi dopo se mi dice che ho fallito e eh, tipo mi fa cadere appunto negli inferi è una cosa brutta eh Ragazzi io ho scritto sono a 10 minuti su quel livello non succede niente Lui ha scritto eccellente hai superato il primo livello sei stato abbastanza coraggioso da scrivermi pur sapendo che saresti potuto cadere nel vuoto eterno per sempre Che cavolo vuol dire nel vuoto eterno? D'accordo ti mancano ancora 4 livelli dice Livello 2 io qua dovrei schiacciare Oh, va bene, andiamo o Ok, io sono dentro Qu Questa sembra effettivamente una scuola E voi vedete meglio Tutto rosa, un po' brutto Però, ok, ce la possiamo fare Ok, ho attivato le luci Il che è positivo, perché magari si vede qualcosa Sempre rosa <ride> Sempre rosa, però si vede qualcosa, oh eh, Dio mio No, proprio brutto così però eh Ok, questo è, è l'ascensore, io ci entrerei E questa è una mm, fucile Ok, ma scusa, perché mi serve un fucile innanzitutto? Sono dentro una scuola di notte Tutto buio E però non... Um, eh il fucile, cioè il fucile a cosa mi dovrebbe servire? Posso sparare? Posso sparare mm, mi, mi, E mi piace un pochino Però ho noto ora che ho i colpi di sotto Il che non è positivo, allora ehi, hey, si è aperta Ma che... ok, credo che questa scuola sia infestata da qualche fantasma ne ho proprio la certezza ora che si è aperta la porta da sola e mi fa molta paura tutto ciò, queste sono delle medicine, che ovviamente prendo per non impazzire, che probabilmente sono tipo, psico. vabbè um, non so che tipo di medicine fossero però effettivamente sarebbe curioso capire di che tipo fossero allora, porte, um, ma poi che cavolo ci facevano delle medicine nel, nel, nell'armadietto di un ragazzo? Boh, stranissima questa cosa. Chissà che magari non dovesse, non, non era tipo pazzo. Magari era tipo il fantasma che prendeva le medicine prima di essere trapassato, insomma. Qua c'è scritto, non guardare lei. Eh, sta parlando di un fantasma. Mmm. Eh scusa ma come faccio ad accendere questa cosa? Eh, vabbè senti io prenderei il fucile perché mi sembra più sicuro ok questo si può aprire ok prenderò la chiave eh, faccio così però e prendo la chiave sì. vabbè l'ho presa comunque anche se non, non, non, non importano gli slot si vede che mi sto eh, molto spaventando come minimo ok si è aperta con la mia chiave che avevo preso prima e eh, ho capito bene dove sta Andiamo avanti, è brosa questa, questa cosa. Mm, no, eh. No, cosa succede? Non ti permettere di, di venirmi dietro, perché <ride> se no poi dopo urlo. Cioè, cosa? Vabbè. Oh, si sì, è aperto. Allora, non urlarmi nelle orecchie, perché se no, guarda, potrei nervosirmi io, eh. Cioè, se mi urli nelle orecchie, guarda che... Tranquilli, ragazzi, ci sono io. Ma ah, porca di quella miseria. No, ho bisogno di munizioni, ok, perfetto, mi sa che si presenterà ora Tranquilla, non ti preoccupare che qua, eh, anche se c'è una croce di però Non è, cioè non mi spaventa, cioè io sono proprio uno psicopatico <ride> Effettivamente, perché dovrebbe spaventarmi, però Scusa, ma io mi sto chiedendo, perché le, le porte non si aprono con i fucili Dato che c'è un mega fucile in mano che potrebbe distruggere qualsiasi cosa, perché non si apre? Suppongo che questi tavoli non siano spostati spostati da una persona normale, eh eh, boh, eh, chiediamo di nuovo a Ronny non, non ho capito Cioè mi ha scritto, io ho scritto anche questo non ha senso Non va, e eh, lui ha scritto, MB, eh, beh allora prova con Livello 3 Ma io non vorrei, mi sembra che Ronny stia effettivamente eh, Sbagliando i tipo mh, I livelli Ho questa impressione Boh, clicchiamo Ok io non ho parole, che cavolo di gioco è questo Eh, c'è uno che mi sta sparando da Eh, l'ho sparato un po' eh Sto sparando... Eh, bene. Oh... E eh, eh, vorresti per caso prendermi? Non puoi, mi spiace. Gli è scritto completato e lui ha scritto Bene, non cantare vittoria, te ne mancano ancora due Livello 4, andiamo Ragazzi, non so dove mi trovo Ma tutto questo è veramente inquietante Perché ci sono tutte queste persone che stanno saltando Ok, ragazzi sto andando avanti Ti prego adesso Allora, questi gialli che vedete qua Sono checkpoint Cioè praticamente sono quelli che ti salvano Praticamente la posizione Quindi se cadi tecnicamente funziona bene quindi io ora se faccio sempre così potrei effettivamente arrivare fino alla fine e magari dimostrare a Ronny che effettivamente di qualcosa sono capace perché non so se lui ci crede che ho completato quel livello anche quello degli aerei cioè nel senso più o meno cioè mh, io combattevo ma non finiva più praticamente quindi boh cioè, non capivo lo scopo sinceramente e ok perfetto ma secondo me questi poi, sto anche cercando di capire come fa a, a darmi questi giochetti Ultimo livello, beh, clicchiamo Ora, allora, tecnicamente questo dovrebbe essere lo Slenderman Infatti qua ho trovato una pagina Una delle otto pagine Ok, fatto fuori, fatto fuori con la pistola Com'è possibile che io abbia fatto fuori lo Slenderman? Non ne ho idea, perché era della mia statura normale Oh mio Dio Via! No, No, no, no, no Muoio di infarto, raga. Allora, i giochi horror vi giuro, mi fanno molto male a me, cioè davvero tanto, anche se una cavolata come questa. Ok, tranquilli. Via, possiamo scappare, ce n'è. Eh, però ho trovato un'altra pagina. Veloce, allora, cioè, prendi due di otto. No, no! <ride> Vai via, busto schifoso. Raga, scusate, avete visto Ah, no, no, no. Allora, avete visto quanto non sono pazzo? Cioè, avete visto quanto non sono normale? <ride> cioè, raga, mi viene da ridere perché sono stra in ansia. Voi non sapete quanta paura io ho ora. Ma tipo tantissima. Perché questi tizi non mi danno tregua. Mi sento veramente male. Perché io mi, mi metto dentro questi panni e, e, e mi suggestiono molto, capito? E non dovrei... Perché non corre più? Scappa, ok. Magari qua all'interno ci possono essere delle munizioni. Ho ucciso! No, no, no, ti prego. Ragazzi, ragazzi, ragazzi, ha funzionato! Ultimo livello. Allora, praticamente, eh, ho scritto, mi dispiace tanto, ti prego, perdonami. Allora, eh, sì, mi è dispiaciuto, effettivamente. E ha detto, se me lo chiedi così, accetto. Sei stato bravo negli altri livelli. Guarda il tuo pavimento. Ed effettivamente il mio pavimento ora è giusto. Ora posso uscire dalla camera. Oddio, grazie, per fortuna ho passato i livelli. Spero che non succeda mai più. Ma perché? Allora... Non capisco perché ha questa doppia personalità, cioè perché tipo a volte eh, fa il bravo, cioè diciamo secondo me è come se volesse dimostrare che può farmi del male ma non è proprio capace di farmi del male perché magari non vuole oppure perché vuole che io faccia altro per lui. Cioè potrebbe tipo volermi, come dire, farmi amico perché vo vorrebbe che io facessi qualcosa per lui. Vabbè, per ora diciamo grazie, G grazie. Eh, mm, ok. Cerchiamo di capire nei prossimi episodi, scrivetemi nei commenti cosa avete capito di tutto ciò e ovviamente iscrivetevi, lasciate like e scrivete mm, uh, via Ronni nei commenti, è importante ciò e uh, tutte queste tre cose le leggende dicono che ci proteggerà a tutti quanti se le facciamo, quindi facciamole.